Intanto prima di presentare Ornella eh, devo ringraziare i partecipanti perché veramente state partecipando e tenendo anche duro. Comunque guarda vi chiedo ancora attenzione perché c'è una nuova attività veramente particolare. Vai Ornella! Ciao a tutti sono Ornella Cappuccini insegno tedesco nella scuola secondaria di primo grado eh, a Rovereto in provincia di Trento e oggi vorrei presentarvi un tour virtuale per eh, l'apprendimento del lessico e della fraseologia inerente al tema shopping. Il percorso è pensato per una classe seconda media e come avete potuto vedere nel breve tour che vi ho mostrato è organizzato ehm, secondo una sequenza di numeri con varie attività in quanto può essere eh, svolto eh, per la maggior parte in autonomia dall'allievo oppure in classe. Il viaggio, andiamo subito ad esplorarlo, inizia con un avatar. Quindi in questo video viene semplicemente presentato eh, quello che devono fare i ragazzi, quindi cliccare sui singoli numeri per, dove viene spiegata l'attività. Vi mostro la prima. Qui devono iniziare a studiare dei vocaboli e per questo ho inserito Quizlet come web app dove possono imparare tramite flashcard i vari vocaboli, sentirne l'audio e poi girare e fare una serie di attività. Qui ci sono dei flashcard, ma possono anche fare una specie di gioco, tipo un memory, oppure possono eh, fare dei test di varie tipologie, tipo inserire la risposta, oppure scelta multipla o vero o falso, oppure possono anche sentire il vocabolo e devono scriverlo. Dopo questa prima attività ne ho proposto un'altra per l'ampliamento del lessico, simile alla prima, con altri vocaboli. Poi si passa invece all'ascolto. Qui ho inserito un video didatticizzato preso da YouTube con Ed Puzzle. E ve ne mostro un piccolo un pezzettino. Quindi loro vedono il video e poi devono rispondere inserendo anche qui domande di vari tipo o domanda aperta o domanda scelta multipla, ovvero falso, e possono anche essere valutati tramite un codice che viene, diciamo, distribuito dall'insegnante. In questa quarta attività invece vedono un video di Peppa Pig, che è molto semplice, possono fare un semplice ascolto. Invece in quest'altro vedono prima il video per intero in lingua straniera, e poi lo stesso video viene riproposto anche qui con un esercizio di ascolto e con autocorrezione. Anche qui vi ne mostro un breve pezzettino. Ecco qui c'è la comprensione, il ragazzino inserisce la propria risposta di quello diciamo che ha sentito e può verificare subito se è giusto e poi continuare l'ascolto. Dopo questa attività diciamo di apprendimento eh, ho inserito invece come nuova attività eh, due giochini uno entrambi con learning apps, in questo primo possono giocare eh, singolarmente o anche sfidarsi con i compagni hanno un tot di, di denaro da contare, hanno un minuto di tempo per contare il denaro a disposizione e vengono offerti, presentati una serie di oggetti che possono comprare con questo eh, denaro virtualmente e poi vanno alla cassa a pagare. L'altro giochino invece non, non, mi, non li apro perché tanto poi avrete modo di esplorarli voi quando andrete a vedervi eh, tutto il percorso, qui invece ci sono varie domande e in base alle risposte che vengono date si compone poi una fase. Con autocorrezione. A questo punto ho inserito tre test che ho realizzato con Quizzes, tre test diversi su quanto hanno appena preso. Questi possono essere svolti sia in classe oppure possono essere dati anche a casa come, come test e anche in questo caso condividendo un codice è possibile avere, ricevere una valutazione. Questo, qui ho presentato Quizis come test ma se ne possono inserire altri tipo Quizalize eccetera, uno ha varie possibilità di scelta. E poi invece ho inserito un passaggio eh, diciamo un po' più virtuale che ora vi mostro. Qui entrano in, un, diciamo, in quella che si chiama la nostra strada la percorrono e possono visitare vari diciamo, ambienti e qui ho scelto come ambiente appunto un negozio dove si possono fare acquisti. Quindi i ragazzi ascoltano, fanno i vari esercizi e terminata la comprensione possono fare ulteriori esercizi di approfondimento che consistono o in scelta da una tendina, oppure eh, devono associare, quindi collegare, o l'ultimo consiste in un cruciverba da completare e sono tutti, come vedete sotto c'è Ruffen, quindi possono essere testati eh, direttamente dal, da chi gli esercizi. Bene, arrivati a questo punto entriamo un po' più dal vero, diciamo, nell'attività che deve svolgere l'allievo. Questa parte ehm, l'ho svolta in classe e in un primo momento ho chiesto ai ragazzi di eh, raccogliere in una mappa che ho condiviso con loro, con Kogel, il compito che era inserisci in questa mappa tutte le parole e espressione che o meglio che ha raccolto sul tema shopping, eh, shopping in, in inglese, shopping in tedesco e quindi loro qui completano la loro mappa. Poi si passa al vero compito di realtà, ovvero eh, si, si, loro uno, eh, si immaginano di essere, questo l'ho fatto in classe, in aula di informatica, e ho detto loro immaginate di essere in gita tutti quanti a Berlino e di trovarvi all'Alexanderplatz, che è uno dei piazzi principali di Berlino, e di trovarvi di fronte al negozio H&M. I vostri genitori vi hanno messo a disposizione 50 euro per spenderli in questo negozio. Allora, eh, loro vanno, le ragazze a questo link, i ragazzi a quest'altro, ve l'ho per farvi eh, vedere in cosa consiste, praticamente arrivano sul sito di HM e fanno degli acquisti virtuali, ovviamente non è che possono spendere, loro semplicemente scelgono un capo, supponiamo che sia questo o questo, il loro compito consiste nel compiare l'immagine e inserirla qui sotto dove c'è questa parte di attività concreta e di associare, associarvi alcune caratteristiche, quindi che tipo di abbigliamento hanno comprato, il colore, alcune caratteristiche, se vi piace, eccetera. Fatta questa parte, ovviamente hanno solo 50 euro da spendere, e devono rispondere a queste domande, e poi condividono queste domande con me tramite Drive, e in un momento successivo io le ricorreggo. A questo punto, e qui arriviamo all'ultima attività, loro devono eh, realizzare un loro Thin Link tramite la sezione project che è prevista all'interno di thin Link Premium. Io per eh, fare in modo che loro utilizzassero delle immagini Creative Commons le, le ho caricate io come immagini di sfondo e loro le hanno diciamo eh, arricchite con i loro tag dove hanno raccontato che cosa hanno cooperato, che opinioni si sono fatti di H&M eccetera. Ora ve ne mostro alcune. Questo ad esempio è la prima che è stata creata, ecco qui ad esempio dice nella, io ho 50 euro, poi alla fine non mi è rimasta più una un euro, qui che cosa si sono comperati, eccetera. Questo è il primo, l'altro esempio è questo, vedete quindi le immagini di sfondo le ho messe a disposizione, io poi loro hanno scelto le altre. Qui anche un altro tipo di lavoro fatto sempre da un altro ragazzo o ragazza ancora non ricordo. E questo, vedete, ognuno ha una propria interpretazione di quello che può fare. Sulla base dell'immagine è proprio bello vedere la diversa creatività e fantasia e anche il modo di disporre i tag dei ragazzi. Questa è una cosa che è sempre molto sorprendente e a me piace moltissimo perché anche ragazzini che magari spesso sono in difficoltà in queste occasioni riescono a tirar fuori il meglio di sé e a far mostrare anche cose davvero inaspettate il mio tour si conclude qua e siccome abbiamo fatto un sacco di shopping eh, io qua mi permetto di farvi un piccolo regalino eh, che consiste in un film link che ho creato io dove ho raccolto tutta una serie di immagini, eh, video e musiche e anche immagini a 360 gradi che si, di, di siti, diciamo, dove si possono scaricare gratuitamente e quindi diciamo un repository molto utile soprattutto per quando si lavora con TeamLink e spero insomma, che anche a voi possa essere utile. Qui sopra ho messo un tag precisando gli argomenti, i vari tag che ho trattato. E qui le, la fonte da cui ho tratto l'immagine tutte le altre sono Creative Commons. L'immagine diciamo a 360 gradi e come ultimo qua una mia presentazione a 360 gradi che vi lascio esplorare poi con calma. E bene, il mio viaggio si conclude qua. Eh, vi ringrazio molto per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento. Grazie a tutti.